Ok ragazzi, l'abbiamo trovato Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video Nuovo video con un giapponese a caso Attivati i sottotitoli Bene, allora in questo nuovo video faremo provare al nostro amico giapponese a caso e Il sushi del supermercato perché costa veramente tantissimo Costa 12 euro Con il mio Honda 3, quello di Kaerui Mmm 3 o 4 euro ok questo costerebbe 3-4 euro se lo comprate uh, in, uh, in Giappone e sicuramente anche il sushi penso che sarebbe diverso però do il beneficio del dubbio e voglio assaggiare ho speso 13 euro al carpour per comprare questi tre pezzi di sushi quindi adesso non vedo l'ora di assaggiare la mitad me do Masu con un culo di toboro oh scoshi non è? 60, non con un sushi, non il Ah, ok. Tonde che Ragazzi, questo lo trovate su yamasushi.it con pesce crudo. Sushi mix. Ragazzi, adesso apriamo il sushi. Ragazzi, che momenti. Grande cultura. Sono sicuro che Lilletta ha capito la referenza chi è che ha giocato ai vecchi Rider lo saprà ragazzi ecco come si presenta il sushi italiano del Carrefour 12 euro questo è un sun. questo è un e questo è un pochettino e questo è e poi qui abbiamo eh, due macchi. non lo so, non lo non lo so, non lo so anche se lo so, non lo so anche se lo Chicken, ancora i chicken Non so cosa dovrebbe essere pollo. E qua abbiamo dei pezzi di. Siccome probabilmente il tonno costa, anche qui ci sono altri tre pezzi di salmone. Quindi è salmone, salmone, salmone. ebi ehm, ebi, salmone, salmone, salmone, salmone, zucchina, zucchina, zucchina e poi due misteriosi macchi che adesso andremo a provare che non sappiamo che cosa sono. Ok, ci siamo già presi la salsa di soia. 5 euro 5 euro. Quindi adesso li proviamo. Ok ragazzi ok mm. Sciumo, in realtà c'era dentro anche la salsa di soia, ok, però secondo me non basta questa salsa. Cazzo però a 12 euro potevano darti un po' di salsa in più, eh, ok ragazzi. Non mai oggi si me rispetto alla salsa di soia normale la vedo un pochino meno scura, un po' più chiara, eh. però il wasabi sembra giusto così a vederlo. Ok, proviamo. Sushi ski. Che co? Un toys ski. se ti piace il sushi ha detto... Il wasabi nankahender. No like... no no no. Il wasabi sembra una crema. Il wasabi di solito ha una texture un po' diversa. Was Niente che è? wasabi va, hanno... Ma lì... Zenzero mi <frappan> like, Ginger mi tena. Plantonò. e te... Sì, sì, sì. Un curry va, nankah. In realtà il, mm. il wasabi, un po' come lo zenzero È questa specie di radice che va un pochino eh, grattugiata, no? E quindi anche la salsa di solito non ha una consistenza come una crema Mentre qua nel carpur c'è la crema Ma ragazzi, siamo sicuri che il sapore sarà identico Socca Già, con ja. il maso mm. oggi, mister? Massavi? Assaggiamo il wasabi oh. Iniziamo dal salmone Campai! Assaggiamo! Wasabi cacchio! <laughs> Vabbè, mettiamo un po' di wasabi sopra! Assaggiamolo! Itadakimasu! Oh, oh! Come <coughs> mm. vogliamo Weird! <laughs> Il riso Il riso da piccio piccio. Il riso è tipo super acquoso Non so come mai E soprattutto è tanto riso The same was ok No Fresh but... Non è fresco Quindi chissà che conservanti ci hanno messo sopra Ok ragazzi Andiamo avanti con l'Evi Taraki sushi Cioè, praticamente il riso è il doppio dei sushi che ci mangiano in Giappone. Praticamente il riso è il doppio, mentre il levy che c'è sopra è tipo la metà delle porzioni che c'è in un sushi giapponese. Adesso mangiamo anche un macchi. Proseguiamo con questo. Identichiamo. Non è buono. Quello a日本 di dargli da 2 cioè, se, se un ristorante di sushi desse questo sushi da mangiare ai suoi clienti, in due ore chiuderebbe, ha detto il mio amico giapponese. Non mi ha convinto. Non sappiamo neanche se questo è pollo. Assaggiamo adesso questo sushi misterioso, che non so neanche che cos'è. Tadakimasu, Ho messo un sacco di wasabi. Questo non so se è pollo, eh. Mmm. Non pesca a me, andiamo è mosciato. Sì. <ride> non sa di sushi, però è quello migliore. È una cosa originale. Sono rimasti gli ultimi due pezzi di K. Proviamo il K. Se si mette un bel po' di wasabi e un bel po' di salsa di soia, il sapore è accettabile. Taddatiamo. Dentro una zucchina praticamente il curry è un po' esagerato, ma è un po' esagerato. Bene, quindi cosa pensi? Italian sushi, 12 euro e tu riso? Mm. però ho molto tempo, molto mm. tempo, molto tempo, e il pepe, il wasabi, e il suede, cioè lui dice che praticamente se il riso fosse un po' più buono e comunque proprio simile a quello giapponese sarebbe più buono Perché era troppo acquoso e ce n'era anche troppo per pezzo di sushi E ha detto che comunque se si mette un bel po' di salsa di soia e un bel po' di wasabi il sapore è buono Però secondo me se ne mangiate troppo mm. bene non vi fa Andiamo a Marikasa lì io con una sassona chinesa. Io con una sassona mm. chinesa e eh, tu. Ma io fresco, una sassona chinesa ce l'hai capito. Tu hai tu per pescare i chicchi. Lui dice che siccome il pesce non era molto fresco bisogna mettere un bel po' di salsa di soia per coprire un po' il sapore. A to da crano. No, I sack you no, io l'ho uccisato. Wow, non io. Io mi fresco di noi con capo. Ah, ok. Ecco perché quel pezzo misterioso che non si sapeva che cos'era, che c'aveva dentro anche dei pezzi di formaggio, sembrava più buono perché copriva il sapore del resto del, del sushi, quindi copriva il sapore del, del pesce che non era poi così fresco. Vabbè ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Mi piace. Mi piace. E ci vediamo al prossimo video Ditemi che cosa ne pensate nei commenti e Se volete che facciamo una reazione a altre cose meravigliose Fatecelo sapere Siamo già pronti per il prossimo video eh. E ragazzi siccome il sushi del carpool era un po' deludente Abbiamo deciso di preparare la nave tutta con prodotti italiani Mettiamo i funghi Ecco qui, qui dentro ci sono già delle carote, inoltre adesso aggiungiamo la carne, questa è carne di maiale, questa mettiamo la carne di maiale Bene Ecco il mio consiglio è sempre sfruttate i vostri amici giapponesi, se vi vengono a trovare fateli cucinare, mi sembra una cosa buona Mettiamo anche la negi, come si chiama questa? L'erba cipollina? Non lo so Vabbè, in giapponese questa si chiama negi Aggiungiamo la negi alla nostra navetta Mmm, che profumino Aggiungiamo anche l'aglio Ecco qui, mettete un po' d'aglio Aggiungete anche dell'acqua Adesso mettiamo un po' di brodo della Knorr Per vedere se viene un bel brodino per la nostra nave Aggiungetelo Eccolo qui, aggiungetene un bel po' E adesso aggiungiamo anche della salsa di soia che abbiamo comprato in Italia. Questo vasetto costa ben 5 euro. Adesso aggiungiamo degli spinaci. Così, metteteli dentro. Mmm, e accendiamo il fuoco! Mettete anche il coperchio. Ragazzi, ho messo anche il furikaké sul mio riso. E adesso sono pronto per mangiare. Questa nave suprema! Mmm, non sembra niente male, eh, devo dire. Mmm... Assaggiamola. Itadakimasu! Soup no... Italian soup, sul? Il mio amico giapponese ha detto che sa di zuppa italiana. Vabbè ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Un mega abbraccione e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.